Buongiorno e benvenuti ad un altro appuntamento con IF News, la rassegna settimanale delle 13.30 che fa il punto sulle principali notizie riguardanti il mondo del fisco e del lavoro della settimana e butta poi un'occhiata sulla settimana entrante quest'oggi la puntata esce con qualche minuto di ritardo dovuto a problemi tecnici e eh, si parte subito dalla cessione del credito e eh, sconto in fattura con la proroga per la scadenza del 16 marzo che sarà rinviata al 31 marzo 2023 la proroga è contenuta in uno degli emendamenti in approvati in Commissione Bilancio del Senato che sposta la scadenza a fine mese e eh, la praticamente fa coincidere con quella per il termine dei lavori delle unifamiliari. Inizialmente la proroga era prevista per il 16 eh, giugno, è stato tuttavia riformulato l'emendamento prima dell'approvazione, bisognerà poi aspettare l'approvazione dell'Aula del Senato e eh, quella della Camera. Eh, è importante questa notizia perché la finestra temporale di eh, 15 giorni in più per i contribuenti eh, dà eh, spazio a poter intervenire la finalità dell'intervento è appunto quella di consentire ai contribuenti una corretta predisposizione delle informazioni necessarie per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica e rinvio dovuto anche al fatto che sulla cessione del credito ci sono enormi problemi legati ai crediti incagliati ovvero quelle somme che sono all'interno dei cassetti fiscali di famiglie, contribuenti e eh, banche e eh, che poi non vengono liquidate creando notevoli problemi. Sebbene eh, il governo sia intervenuto in diverse occasioni per cercare di sbloccare il meccanismo tuttavia la soluzione è ancora tutt'altro eh, che vicina quindi molto probabilmente questo rinvio della scadenza è una misura che cerca di tamponare una situazione che però deve essere poi eh, risolta. Si prevedono quindi nuovi interventi sul tema ed è un tema che appunto continuerà ad animare il dibattito per le prossime settimane per i prossimi mesi. Cambiamo argomento e passiamo al pagamento del bonus 150 euro a febbraio a chi spetta l'accredito Ims. Il punto nell'articolo di eh, rosi Delia sul pagamento del bonus 150 euro previsto dal DL aiutiter a chi spetta la platea è ampia da coloro che percepiscono aspie di scol a lavoratrici e lavoratori stagionali con una panoramica eh, che fa il punto su tutti coloro che hanno inviato la domanda entro la scadenza del 31 gennaio 2023 e che riceveranno l'indennità in questo mese si tratta dei titolari di rapporti co-co-co, dottorandi assegnisti di ricerca, stagionali a tempo determinato e intermittenti, iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, disoccupati, titolari di disoccupazione agricola, beneficiari e beneficiari di alcuni bonus covid autonomi senza partita IVA e incaricati delle vendite a eh, domicilio. Tutti costoro riceveranno il bonus entro eh, la fine del mese. Per quanto riguarda invece il tema della tregua fiscale c'è una nuova definizione agevolata anche per chi non ha pagato le rate della rottamazione TER. L'articolo ancora una volta di Rosi Delia ha accesso libero alla nuova definizione agevolata delle cartelle per i decaduti della rottamazione TER. La tregua fiscale quindi anche per chi non ha pagato le rate previste a prescindere dalla motivazione. Il chiarimento in una nota dell'ADER l'agenzia dell'entrata e riscossione del 10 febbraio ovvero di eh, oggi i dettagli sono all'interno dell'articolo Cambiamo argomento e torniamo su un tema che ha caratterizzato gli sforzi mesi e che continuerà a caratterizzare il dibattito dei prossimi mesi, è quello della riforma fiscale che è una delle priorità del 2023 secondo la Premier Giorgia Meloni, è quanto ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Il Sole 24 ore, una riforma fiscale per ridefinire il rapporto tra Stato e contribuenti, appunto tra le priorità dopo 100 giorni di lavoro si confermano le intenzioni delle dichiarazioni fiscali programmatiche bisognerà poi capire quali sono i contorni dell'intervento dell'esecutivo e in passato sono stati appunto dati alcuni spunti anche dal vice ministro all'economia Leo che ha parlato di diversi pilastri di intervento tra i quali quello di rivedere e armonizzare la normativa fiscale e poi quello di intervenire sulle scadenze, in particolare i termini relativi al mese di agosto. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di costruire un nuovo rapporto tra Stato e contribuenti. L'ultima notizia di oggi è una richiesta della N.C., l'associazione nazionale commercialista riguarda una scadenza di fine mese, quella della riduzione dei contributi INPS forfettari 2023 che è prevista per il 28 febbraio prossimo. Nel comunicato dell'8 febbraio l'ANC chiede l'eliminazione del vincolo di accesso alla riduzione dei contributi, al momento l'agevolazione si può richiedere solo una volta nella vita professionale del lavoratore. È stata segnalata come anomalia perché chi avesse i requisiti ma li superasse in un anno quindi uscendo dall'agevolazione non potrà poi nuovamente richiederla anche se eh, nell'anno successivo continuerà a mantenere i requisiti che, eh, per cui avrebbe diritto all'agevolazione. Il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, Cucal, chiede un intervento normativo nell'ottica dell'equità fiscale. Anche su questo vi terremo aggiornati sugli sviluppi. e Per questo appuntamento è tutto, io vi ringrazio per la vostra attenzione vi lascio al prossimo appuntamento che sarà venerdì prossimo alle ore 13.30. E Grazie per l'attenzione e arrivederci.